Ecco, quattro consigli di finanza personale che dovreste assolutamente conoscere. Il primo consiglio è la regola del 50-30-20, ovvero che il 50% dei tuoi guadagni dovrebbe andare nelle tue spese fisse, come bollette, rate, spesa, eccetera. Il 30% invece puoi usarlo come vuoi, che sia shopping, divertimento, libri, formazione o sfizi vari. O ancora meglio, potresti usare una parte di essi per avviare un'attività digitale, in modo da liberare il tuo tempo e guadagnare di più. Se non sai come fare, contattami attraverso il link che trovi qui sotto in descrizione. Ma la cosa più importante è che il 20% dei tuoi guadagni dovrebbe essere sempre risparmiato ogni mese. Secondo consiglio, ripaga sempre per prima i tuoi debiti più piccoli. Perché quando ripaghi i debiti senti sempre quella sensazione di sollievo, sicurezza, felicità e che ti farà accelerare il processo di rimborso dei debiti più grandi. 3. Risparmi automatizzati. È fondamentale depositare il 20% dei tuoi guadagni in un fondo risparmi ogni mese. Questo non solo ti aiuterà ad aumentare il tuo flusso di cassa, ma ti salverà anche dalle giornate buie. E infine, numero 4. Non lasciare mai i tuoi soldi in banca dove non generano alcun interesse attivo o guadagno. Mettili in qualche fondo o conto sicuro dove ti generano un ritorno, anche minimo, ma che sia sicuro. Che in caso di crollo dei mercati o crisi bancaria non perderai i tuoi soldi e sarà come una tua piccola fonte di rendita secondaria, anche se minima. Ora, se questo video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale, così non ti perderai i miei prossimi video sulla finanza e personale. Ciao!